oggi una malattia, così la definisce. Ah, scusate, sono sempre lento. È una malattia, perché la medicina per ora, pensava, è malattia, malattia, eh malattia, malattia psicopsiatica, psico -psi In Vado. La totale origine ad ansie. La dottoressa Hildegard Staninger, eh, lavora negli Stati Uniti è una patologa. Vai. Una delle raggiunge... Vai! professioniste nel del e right? delle patologie eh, assieme al dottor Gasol no. e al dottor Lario eh, che si sta a occupare questi elementi che fuoriescono sì. dalle ferite dei malati di Morgelons e ha avuto ricompiamente per di persona che questi elementi questo andava esistono, bene, oh, no, eh, in natura e non esiste vista eh, così oh, ci venisse fuori un filo di nylon Vai. No, io qua um, pensavo che fosse il lamentoso di quella ufologica, però ufologica. è ufologica, nel senso che ci sono una serie di. Eh... Molto bene, ragazzi. Io volevo dire una sola cosa: mm -hmm. così ho una domanda da al nostro amicone. Amico no. amico, amico. No. Amico sì, la domanda è la seguente: oh, inco, inco. se loro dicono che sono delle nanoparticelle artificiali, eh. Col fanno di prodursi, visto che non sono bio biologici, ma sono cose artificiali. Perché gliel'ha fatto la Stark Industries. Chi era Stark sono Man. le stesse che usa Iron Man per farsi la matura. Sono contento che ne parli, perché non è niente, è solo un alloggio per nanoparticelle. Ora ci vediamo, noi il prossimo video che abbiamo trovato è un estratto di una puntata di mistero che è andata in onda su Italiano qualche anno fa. Col grande Daniele Bossari. Il e problema. Questa è la stessa che mi ricordo io. No, no il no, problema, problema è che questa puntata io l'ho vista. Eh, ma anche in... io. Infatti, questa puntata. Volevamo evitare anche di prenderla in realtà. Non è partito. <ride> Era un passo <passallato>. Una pasta per <ride> Il potere di Bussano. Che cos'è quindi la sindrome di Morgellos? Devo è una semplice infezione. Nanotecnologie, nanotecnologie umane insidiate nanotecnologie. su. Nanotecnologie! In nanotecnologie di sempre letto fuori di, detto di <ride> sembra una storia di fantascienza, eppure è un fenomeno vero e sta mandando in crisi i ricercatori di tutto il mondo. La sindrome di Morcellons è stata riconosciuta nel 2002 dalla biologa statunitense Mary Leitao, che ne ha coniato il nome sulla base di un morbo descritto nel 1600. Le caratteristiche principali della malattia le sono delle le le lesioni cutanee caratterizzate... da. un po' quello che la pelle la mia, questi materiali strani, Come? filamenti, palline. Ah. nero marrone. Scusa, scusami... Non hai pazienza ma si va dei molto strani come puoi vedere <sess> e... quella era molto ma grande questo qua c'era un sacco plastico che si è attento appena c'era un spiegami esattamente come è eh. correlato il discorso delle <s> scie chimiche con la sindrome di Morgellans queste scie rilasciano dei materiali, dei fili polimerici carichi di metalli virus modificati cosa sembra capace di legarsi col tuo DNA la RNA per questo comunque no, stessissime volte quando escono questi fini dalla pelle no. oh, sono io sono le medesime sostanze sì. tu si rilasciate dagli sì, altri allora no, io non io, sono dottore un fisico no. boh, però a livello sono niente <ride> con quale sigla è più conosciuto il polivinilcloruro? La cipolla. Ah, il ciuffo del, del, dell'ombellino ragazzi, è il ciuffo dell'ombellino! Con le mani e comunque anche davanti ma, ma, nel ma, viso, mettendo una crema, intanto me ne ritrovo tra le mani. Ma cioè. Questo è il ciuffo. Silvia, però hai scoperto anche che oltre alle scie chimiche, questa fuoriuscita di filamenti sintetici veniva provocata anche reagiva ad alcune sostanze. Sì, no, l'ho letto e poi l'ho provato. Beh questa è la prova No la la La Allora, questo lo possiamo riprendere, lo vedo anch'io Proprio chiaramente ho insomma, oh, aspetta, aspetta. Chiedo, le Prima c'era Non so mio. come Questo qua Se, cioè, se lo avviciniamo insomma, Allora, questo risulta se sei d'accordo, come fai normalmente te ad astigiano? Lo prendo con le pincette e lo metto su un vetrino Allora lo prendiamo? Tu sai Beh. come fare meglio di me? No? Questi sono questo vetrini che usi tu per raccogliere di vetrini campioni Ecco questo quindi è quello il filamento no, no, no, no, no, che si stinta, no? Sì, in effetti l'abbiamo visto uscire dalla tua pelle ah, ecco, sono le Ma quindi questi filamenti non voglio farmi la doccia oggi non mi lavoro più la doccia perché su questo più un anno che ci lavoro comunque con un sì, po' vedere anche la, la doccia <ride> sì, tira del... del... il si mi ha raccolto tutto il materiale adesso lo faremo analizzare in un laboratorio con degli esperti e poi se lo vorrai ti faremo sapere direttamente anche l'esito del cosa sua e tu dici se lo vorrai ma che cazzo possiamo commentare ma Daniele tu sai che c***o ti fumato male. Eh. Spade di pomaz. Allora, il video è finito, direi che siamo soddisfatti perché sono rimasti solo tre sciottini che mi farò tecnicamente io, quindi questo Vabbè, facciamo... non, non facciamo giusto. niente, perché oggi sono proprio proprio costa. Possiamo almeno io... Ah! Ok. Avrebbe ah, un sacco <ride> di già, 4, so. Tu sei i problemi, la ce la porta. Tu sei i problemi, la ce la porta, tu sei allora, i problemi, be... la ce la porta. Eh, allora, sei incazzato.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 Cioè, cos'altro c'è da dire? Poi, buh, non, non lo so, veramente, non so che pensare Non posso eh. Una cosa vorrei dire, visto che lei ha detto questa cosa Io vorrei dire che l'ultima sì, volta sì. che ho contattato un medico in Italia eh, Per dei problemi ne a mia nonna E metterò <ride> un estratto di questa telefonata perché l'ho registrata. mi ha chiuso il telefono infatti. Io ne so qualcosa Ma ha chiuso il telefono infatti? Sì, sì E allora, praticamente ieri, l'altro giorno, quando è stato ieri mi pare Vedevo mia mamma che dava a mia nonna...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 mi deve solamente scoprire. Grazie a Dio questo in particolar modo lo dica a questo medico di informarsi bene perché non dare su tipo di essere Ho capito. Questo è importante, un farmaco rispetto a tutti gli altri anzolici, non solo, che può essere preso senza grosse conseguenze del paziente. Il tipico farmaco che noi diamo Veramente la persona anziana preferisce con l'uso di tante compresse per preferite. Quindi non è questo che ci puoi avuto. Mi perdone se in non, non posso fare altro che dare qualcosa che potrebbe poi. non venga a interferire con tutta la terapia, specialmente troppo respiratori. Buona giornata, grazie di aver sentito tutto. Mi scusi, io non ho finito ancora. Mi perdoni? Pronto? Dai, vorrei iniziare. Mm.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 esponevano le situazioni tipo il nano armato di ascia questa creatura terrificante è un ognomo armato di ascia anzi un gnomo scusate, l'ognomo armato di ascia a me piaceva vederlo sempre perché poi facevano vedere quei video in bassissima qualità fatti tipo con i primi tv fonini della 3 detto questo, mm. ora io dico porco di quel cane della miseria ladra bip bip bip, bip.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 Gli è riuscito L'attivazione dell'anonimato <ride> Anche a me funziona L'anonimato Quindi abbiamo scoperto Perché mai hai detto all'epoca A pronunciare Mi sarà il dito A tenere bossare Come mi si fatto. noto Si vede che Non c'era Anonimato odd. Lo stacchi Anonimato Grazie Per favore Grazie <ride> E poi io mi spero Spero Perché spero Perché a questo punto Io so spero Non so cosa ottenere. Che il nome non sia valore. Che il nome non sia Silvia Perché se si chiama Silvia Siete <ride> E qua ci vuole, siete dei ritardati no. Detto questo, volevo parlare delle cose che loro tirano fuori Io volevo parlare prima delle ferite, poi tu parli delle cose che tirano fuori Dimmi delle ferite A me sembra un sì. bruciatore di sigarette Ho bruciatore di sigaretta o morsi di animali grattati Come ce li avevi tu Sì, sì. Perché sì. a me ha fatto lo stesso I denti, sono i A parte questo, voglio dire, i filamenti che loro dicono elastici, plastici Io tempo fa gioco plastici? Sì Tempo fa, lei se lo ricorda ho tirato un pelo di barba, che sì. era leggermente piatto, scuro, te lo ricordi? E sembrava plasticoso. E avevi il tuo microscopio? No, purtroppo no. Quindi l'ho tirato con la pinzetta e guardato e ho detto, ma che c***a? Ma non è che mi sono detto, c***o! Hanno rapito gli alieni, le scie chimiche, le nan nanoprofiche! No, c***o! Un pelo, cresciuto male, cresciuto a c***o c***a di cane! Sì, però no, dicono che sono anche di colori differenti! Ma anch'io eh, anch ho la barba di due colori diversi. Ma anch'io ho la barba rossiccia e sono così anch'io c'ho la rossiccia. Ma che oh, c'entra? Sì, eh, eh, scusami, tu non hai la barba, non puoi saperlo. No, no ma lo so perché ce l'ho io. Giusto. No, <ride> anch'io ho la mezza la barba rossiccia. Quindi voglio dire, cioè, loro si basano su nulla. Vabbè, ma sul nulla. Io vorrei, perché... io vor... Scusami, io vorrei dire una cosa sul...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 Tu non puoi fare una... proporre, ricerca, quindi prendere dei soldi pubblici... oggi a domani... Per delle bruciature di sigarette e dei peli astratti. Anche perché... Se tu dai colleghi alle scie chimiche... Daniele Bossari, che droga ti sei fatto prima di fare questa intervista? A me, ma lui medium. era un po' scettico ah, perché gli dava domande. Cioè, la parte di sì, io credo ma se tu sei scettico, scettico eh? gli fai domande e tutto il resto. Ma fai un video del genere in cui noi gli oscuri manco la faccia. Porco di quel cane, non manco colpa sua. A una persona che ha sia... chiesto. Ma non che credo sia colpa di. No, guarda, la revisione <ride> del video per dire la faccia mi vanno bene queste inquadrature, mi vanno bene questi limitati. Per cane, me. Di... infatti, per lui, Penso, magari anche per lui. Ho capito, ma sti la... cazzi. Danielo Sani, se ci stai seguendo per qualche strano motivo. Sei invitato a fare una, un gimplotti con noi sono Anche da remoto speciale. Anche da remoto Noi saremo felici io sono un tuo fan da tempo Perfetto io vorrei mm. di chiudere qua Sì per favore Perché sennò cerco di indirizzo no, di, di Hai qualcosa eh, da noi... dire Ma solo tu Ma solo tu eh No no no no, no più nulla da dire io Perfetto passata, Ci vediamo con i è... prossimi eh, episodi ah. Chissà quale altra teoria del complotto facciamo Chiudiamo subito Ciao No vedi il bossone ti aspetto